Ciao amici Enac, buongiorno, siamo qui per vedere il regolamento Enac che da oggi è entrato in vigore e quindi è importante secondo me leggerlo insieme e vedere quali sono i punti fondamentali del nuovo regolamento. Quindi vediamo di fare ordine, sigla. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Allora eccolo qua, eccolo qua, il link trovate dove poterlo scaricare, il nuovo regolamento è ENAC che recepisce quelle che sono le indicazioni di EASA, entra in vigore da oggi, 15 dicembre, e ci sarà un periodo di transizione fino alla fine del febbraio del 2020, poi avremo tempo dal 1 marzo a luglio 2020 per fare una serie di adempimenti che cercheremo adesso di chiarire, dal luglio 2020 diventa efficace a tutti gli effetti e pertanto da lì in poi dovremo tutti quanti rispettare le nuove regole ecco qui è sottolineato quello che secondo me sono le norme degli articoli principali l'articolo 8 del regolamento riguarda quelli che sono i requisiti del SAP. ora è bene cercare di non fare confusione fra quelli che sono i requisiti dell'aereo mobile e quelli che sono invece i requisiti del pilota e soprattutto tra quelli che sono gli scenari critici e gli scenari non critici. La prima cosa dobbiamo avere ben presente, e nell'articolo 8 lo dice chiaramente, che per fare operazioni specializzate, quindi quelle che non sono attività ricreative, quindi operazioni che in qualche modo comportano un compenso, che è comunque una finalità, dobbiamo in tutti i casi fare due attività. La prima, registrare il drone al sito di Flight, stampare il QR code e metterlo sul drone e sul radiocomando, la seconda prendere un attestato di pilotaggio APR. Si chiamava prima patentino, adesso si chiama attestato, ma di fatto occorre fare una procedura che poi glielo do dopo per avere una certificazione che sia in grado di poter mandare questo drone. Questo indipendentemente dal peso per operazioni specializzate. Quindi questo è il primo punto importante. Il secondo punto riguarda invece la differenziazione fra i droni maggiori o minori di 250 grammi. I droni maggiori di 250 grammi richiedono in tutti i casi di avere una registrazione col QR code e il pilota deve in tutti i casi avere un attestato. Sotto i 250 grammi se si effettuano operazioni non specialistiche, quindi operazioni ricreative, quindi a scopo ludico, è possibile non registrarlo al sito di Flight in questi casi il pilota non deve avere nessun tipo di attestato ed è questo il caso del Mavic Mini pertanto ecco perché il Mavic Mini è un drone che sicuramente sta andando molto bene nel mercato abbiamo fatto un test qui Abbiamo fatto anche una prova a confronto con lo Spark in un altro video che è questo. Secondo me è importante il Mavic Mini perché essendo sotto i 250 grammi rientra con il nuovo regolamento Enac perfettamente nella categoria dei droni che possono non essere registrati e essere pilotati senza un attestato. Attenzione però, tutto questo sempre esclusivamente se si effettuano operazioni che non sono specializzate. No. Altra cosa importante che compare per la prima volta su Enac è un minimo di disciplina di quello che è il volo notturno. Se il drone ha le luci a bordo ed è certificato può volare anche in volos notturno. Dal 1 luglio del 2020 il regolamento ENAC impone che tutti i droni sopra i 250 grammi abbiano un transponder a bordo. Nel Mavic Mini potremmo non avere un transponder a bordo. Tutti i droni sopra i 250 grammi dovranno avere un transponder a bordo. Nel regolamento ENAC sempre nell'articolo 8 al comma 7 resta da capire se sotto i 250 grammi in operazioni diciamo ricreative ci voglia o meno l'attestato e questo è un tema che probabilmente Enac chiarirà più avanti veniamo adesso alla definizione di operazioni critiche e non critiche che resta sostanzialmente invariata pertanto vicine infrastrutture vicino a persone vicine a luoghi abitati vicine a aree sensibili pertanto tutte le operazioni che sono sotto i 50 metri da una persona non informata del volo del drone e sotto i 150 metri da infrastrutture, residenze, abitazioni, ospedali, tutto quello che è eh, luogo, diciamo costruiti sono scenari critici e questo è sostanzialmente rimasto invariato rispetto al precedente regolamento. Le attività di volo ricreativo sono sempre non critiche, trovo abbastanza strano che uno con un drone a 10 metri da una persona e solo dopo quello lo ha beccato in testa, si capisca se quel drone era un'attività critica o un'attività non critica. Per lo svolgimento delle operazioni critiche, quello che è il percorso previsto da ENAC, la normativa sostanzialmente non cambia, va fatta una richiesta di autorizzazione, si riconfermano gli scenari standard delle operazioni critiche. Attenzione, ENAC conferma, non è consentito... è volato un... Eh, è sempre proibito il volo sopra attività in cui le persone sono sostanzialmente assembrate. Veniamo all'articolo 12, che secondo me sicuramente è l'articolo più importante: i droni sotto i 2 kg a patto che siano certificati che sono il 95% del mercato dei droni. Ogni attività eseguita attraverso questi droni diventa uno scenario non critico. Permonestando la registrazione su di flight, fermonestando. L'attestato, noi possiamo pilotare questi droni anche in centri abitati vicino alle infrastrutture e tutto quello che ci siamo detti prima. E questo ovviamente è l'articolo più interessante che ci consente di operare con una certa serenità. Ma come si fa a ottenere l'attestato? L'attestato è disciplinato all'articolo 21 attestato per pilota per operazioni non critiche e attestato di pilota per operazioni critiche. Il corso online e l'attestato si può prendere dal 1 marzo 2020 fino a luglio 2020. Quindi fino a marzo 2020 tendenzialmente non è possibile prendere un attestato. Qui non è chiaro come funzionerà questo periodo perché uno che compra il drone per Natale sa che è un drone che può usarlo tranquillamente in aree abitate o quant'altro perché comunque diventano i droni sotto i kg ma tutto questo si è di creativo. Se lo utilizza per fare delle riprese video, a quel punto occorre avere l'attestato, ma l'attestato non si può avere fino al primo marzo 2020 quindi uno del Mavic Mini che se ne fa lo usa solo per attività ricreative. Sì. Vediamo adesso gli ultimi due aspetti importanti. Il primo, eh, quali sono le distanze di volo? Con il nuovo regolamento ENA che questo tema sparisce, sparisce ma non in generale, sparisce nel senso che sempre il drone deve essere sostanzialmente a vista. Se il drone è a vista Volare senza riserva di spazio aereo fino a 120 metri di altezza. Da 120 metri in su di altezza occorre richiedere l'autorizzazione ad ENAC. Questo sempre, tranne le aree proibite, regolamentate dove non si può volare, e le aree a TZ e ctr dove vale la circolare TM09 di cui ho parlato in questo video. Se uno ha l'occhio di falco e garantisce di vedere il drone fino a un chilometro, può volare anche fino a un chilometro, volendo. Ma sempre fino a 120 metri di altitudine senza dover richiedere la riserva di spazio aereo a ENAC. Ogni drone deve essere assicurato. Tutti i droni che noi mettiamo in aria devono essere sostanzialmente assicurati. Non c'è differenza di peso, di destinazione, di utilizzo, di niente. Il drone deve avere un'assicurazione, ecco quindi che le case di assicurazione saranno ben contente perché su una 10 drone deve fare 10 assicurazioni. Le norme transitorie è quello che dicevo prima: dal 1 marzo al 1 luglio c'è il corso online. Quelle che hanno, come me, conseguito il patentino, eh, sostanzialmente verrà in automatico modificato nell'attestato lungo il percorso da qui all'estate dell'anno prossimo dal primo luglio 2020 tutti quanti dobbiamo essere allineati per quello che ci siamo detti prima. In brevissimo epilogo sotto i 250 grammi per attività ricreative non occorre fare sostanzialmente niente. Per attività specialistiche a prescindere dal peso bisogna fare la registrazione e l'attestato di volo. Tutti quelli che sono i droni che noi facciamo volare sotto i 2 kg rientrano in ambienti non critici. Pertanto possiamo volare sotto i 2 kg una volta registrato, assicurato e con l'attestato in mano, possiamo volare nei centri abitati, vicino alle persone e vicino alle infrastrutture. Allora grazie di aver seguito anche questo breve depilogo del regolamento ENEC, iscrivetevi al canale, siamo arrivati a 1150 iscritti circa, sono molto contento, attivate la campanellina qui sotto per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo la prossima settimana, buon fine settimana a tutti, buon lavoro e ci vediamo ah, fra poco anche buon Natale. Ciao da Donarca, a presto!